Google Lens, tu fai le foto e già. oppure diciamo quella di Chiara Ferragni che su TikTok ha raggiunto: okay. Ma cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Sto preparando l'apertura di Connect. L'apertura di Connect? Sì. Abbiamo il programma più avanzato di sempre. Gli dobbiamo raccontare tutta l'evoluzione. Ho capito, eh? perché dopo 14 anni, quest'anno facciamo l'edizione più avanzata di sempre, dobbiamo trascurare l'apertura. Ora facciamo l'apertura, la proviamo e dopo tu puoi tranquillamente illustrare il programma, va bene? Ma non mi sono neanche preparato. Cioè. Eh, però, dai, andiamo con apertura. Andiamo con l'apertura. Allora, io voglio continuare a lavorare sì. nel digital marketing perché Google, grazie a Google Lens, tu puoi tranquillamente fare una foto a un prodotto e te lo riconosce, puoi vedere quello. Ah, lo sai un'altra cosa che Google riconosce, ed è per questo che io non voglio lavorare nel digital marketing? Quale? Praticamente i siti lenti. Tu con Chrome, dalla prossima versione, mentre stai caricando un sito, lui ti dice: Questo sito di solito carica lentamente. Il badge della vergogna. Invece, io voglio continuare a lavorare nel digital marketing perché Google oggi con Google Assistant legge le notizie. Tu dici play the news e te le legge tranquillamente. Ah, io voglio Continuare a lavorare nel digital marketing, perché praticamente Google fa le prenotazioni per te, quindi prima facevano i ristoranti e eh, anche le auto, ora puoi prenotare anche un biglietto del teatro, ma me ne voglio anche andare, non voglio più lavorare nel digital marketing perché c'è una cosa... Molto particolare, Quale? praticamente nei risultati di ricerca se tu hai i rich snippet, i famosi dati strutturati, ora non si entra più nei siti ma c'è anche il pulsante preview, tu li puoi vedere direttamente senza entrare nel sito. Pazzesco. Pazzesco. E invece io voglio continuare a lavorare nel digital marketing perché la vita è un pochino più semplice. Oggi, visto che Google permette di seguire le guide locali di Google Maps e tramite gli aggiornamenti tu puoi sapere cambiamenti sui ristoranti, seguire hotel, luoghi turistici e così via. Ah bello, ma sai che su questo ci eh. sarà un intervento di Luca Bove, si chiama My Business Revolution. Ah, Search Marketing, sì, search Marketing Connect Bellissimo, spiega la rivoluzione di Google con My Business perché non riguarda solo le attività locali ma riguarda anche Google Shopping, Drive to Store e tutta una serie di ma cose è... molto importanti In quale sala questo? questo qui nella sala search marketing ok perché una delle novità di questa quattordicesima sì. edizione la più avanzata di sempre dedicata sì. ai professionisti del digital marketing è che sì. abbiamo cambiato un pochino formato, sì. no? nel senso che abbiamo la sala dedicata all'e-commerce la sala dedicata al search marketing ma anche una sala dedicata al deep tech è quindi esatto. è un'edizione abbastanza innovata sì. ci sarà anche la plenaria Shaping the future, bellissimo. Però sul programma, ci puoi dire qualcosa, qualche intervento, qualche, qualche sì, guida? Secondo me, la cosa più incredibile è che Google sta cambiando radicalmente. Intanto sono ancora convinti che ci sono i click che è importante il click dal risultato di ricerca sono importanti queste cose qua e basta ancora stanno pensando come due o tre anni fa in realtà gli ultimi 12 mesi sono stati da questo punto di vista rivoluzionari perché Google non è più solo la ricerca è anche il discover, è anche assistant ed è anche tutte queste cose integrate quindi una delle cose più belle in assoluto di questa edizione è che ci sono tutte le ultime cose importanti uscite in questi 12 mesi che stanno rivoluzionando Google e i relatori ne parleranno il discover, eh, l'intelligenza artificiale c'è la voice, c'è la visual search c'è praticamente tutto, la parte sull'e-commerce machine learning sui testi, è veramente qualcosa di incredibile insomma, diciamo che Quest'anno si fa a concretizzare ancora di più il presente e il futuro esatto. del digital marketing, no? Poi anche all'interno della plenaria Shaping the Future ci saranno focus sul futuro di molti sì, aspetti. Non lo so se vogliamo No, dove, Secondo me una cosa importante è spiegare la differenza tra la plenaria Shaping the Future e le altre sale. Ok, cioè il format qual è? Allora, il format qual è? Praticamente nelle singole sale abbiamo... Speech di 45 minuti, si va ad approfondire i vari aspetti, no? quindi dicevamo search marketing piuttosto che e-commerce, sul deep tech hai già elencato no? una serie di temi, invece in plenaria shaping the future abbiamo talk da 20 minuti eh, ispirazionali ma anche formativi quindi esatto. assolutamente tutta la formazione super avanzata e ci sono appunto non lo so Marco Quadrella farà sì. uno speech sul futuro dell'e-commerce esatto stiamo trattando tutti questi argomenti tutte le, le aree che hanno toccato il digital marketing in questi ultimi 12 mesi quindi nelle sale ti formi approfondisci in plenaria invece hai una visione di quello che sta accadendo ed hai un aggiornamento pazzesco e poi ci sono tutti gli altri interventi sulle le altre cose l'e-commerce è orientato un sacco alla Vendita. Infatti, vogliamo dire qualcosa anche sui vari percorsi che ci sì. sono? Se li vuoi sì, mostrare? Sì, abbiamo i percorsi che sono storici del nostro evento: quindi, Seo pay per click, Web Analytics, e poi abbiamo il percorso sul content marketing e infine il percorso su Google World. Tutte le cose che stanno uscendo su Google, e all'interno di questi percorsi ci sono tutte le varie cose importantissime. Stavo dicendo prima, l'e-commerce è orientato alla vendita, tutti gli interventi sono orientati a vendere di più quello sull'analitica, quello sull'advertising, quello sull'analisi eh, della struttura, insomma è, è orientato proprio in quel modo lì, poi abbiamo gli interventi sulla CRO, la predictive analytics e quindi è proprio un programma veramente forte da questo punto forte. di vista super tecnico, molto sì. avanzato e diciamo che questo evento è il primo no? che, abbiamo, che abbiamo realizzato, sì, sì. si è andato, si è evoluto <ride> con l'evoluzione del mercato, abbiamo anche una nuova location, siamo a Bologna da Fico, Esatto. quindi non siamo più a Rimini con Search Marketing Connect, non ci resta che ricordare la data il 12 e il 13 di dicembre. Bene, ci vediamo a Bologna.